Parliamo della rivoluzione in occidente, quali sì? sono le condizioni storiche oggi perché un processo rivoluzionario possa scoppiare in occidente? Oh, è Una questione molto difficile che va al di là del nostro cerchio di ricerca, sai? No, parliamo, no, è un'intervista se... per ipotesi questa, no? Se sì, no, ma anche no... questo è molto difficile, capisci? Perché, vedi, la situazione è bloccata in Italia, è bloccata in Francia. A mio parere è più bloccata in Italia che in Francia, Beh, anche questo è un parere, è un'ipotesi ma la rivoluzione Lenino ha dato le condizioni generali sono sempre vere quando quelli che sono eh, in alto non possono più governare e quando quelli che sono in basso non possono più sopportare di, di essere governati così eh, è la condizione eh, non è, non è, non è non è compiuta la condizione eh? non, è, non esiste questa condizione ancora eh? Ma è parlare... nah, la gente di, di, che sono nell'alto non possono più governare, è vero. La gente che sono al basso, gli operai, i contadini impiegati, eccetera, le società intellettuali, sono ancora in grado di sopportare, capisci, il, il, il regime a, attuale. Eh? Lo sopportano ancora. Eh? Beh, basta che venga un, un tempo dove non lo sopportano più. E allora eh, è crazio. Scoppia. Scoppia la rivoluzione. Quindi tu dici che una rivoluzione socialista può scoppiare solo grazie alla crisi della, del modo di produzione capitalistico? Beh, il modo di produzione capitalistica è sempre in crisi, è la definizione che Marci ha dato del, del capitalismo, che è sempre in crisi. Vuol dire che la crisi per lui è normale, è condizione normale. Senti, tu ti eh, sostenevi che gli apparati ideologici di Stato <coughs> fossero delle strutture molto importanti del, sì, del sì. dominio di una classe, lo penso no? sempre ecco. ora uh... eh, dico di stato, eh, quel, su questo problema sai sì. tutti hanno adoperato questo termine, questo termine eh, eh, apparato ideologico no? eh, non sapevo che, Lenin, che che Gramsci usava del termine eh, appar apparato eh, egemonico eh? sì. va bene è la stessa parola salvo che lo Stato disparisci. Io ci tengo a che lo Stato ci sia dentro, perché è la cosa più importante di tutto. Sono apparati i di Stato. Anche se sono privati. E dipende privati. naturalmente dalla definizione che tu dai dello Stato, capisci? Tu devi dare un'altra definizione dello Stato, un'altra definizione dello Stato, non, eh, non tenerci alla definizione classica che Marx ne ha dato, perché Marx nello Stato non, non capiva niente dello Stato non ho capito niente Sì, sì. ha capito che era un strumento a disposizione della classe dominante sì, questo è giusto ma sul funzionamento dello stato sul, diciamo sullo spazio dello stato non ha capito niente ma per esempio anche Gramsci parlava non so dei giornali e diceva pubblici o privati che siano sono comunque apparati di stato no apparati no no non ho no, no, mai parlato di stato non di stato però egemonico. apparati egemonici sì, sì, anche sì. se privati non sì, necessariamente sì, sì sì giusto l'ho detto ecco, anch'io ora gli apparati della riproduzione no? diciamo così sì? delle, dei rapporti di produzione voglio dire non sono però soltanto eh, i mezzi di comunicazione di massa i partiti i sindacati la famiglia no, anche no. le fabbriche per esempio sì, naturalmente, no? naturalmente. i rapporti sociali sì, con la gerarchia è giusto la carriera non ne ho parlato ma è giusto la tua aggezione giusto quindi anche gli apparati della produzione sono apparati di sì, sì sì giusto questo non l'avevo capito tu vieni soprattutto ricordato per avere creato un nuovo termine, la surdeterminazione. Secondo te, ecco, è possibile spiegare questo concetto? Questo concetto mi è, stato, mi è venuto da, da Freud, no? E, ma l'ho usato in un, in un campo teorico che non ha niente da vedere con, con Freud, no? Perché non ci sono, non ci sono attualmente, no? si può stabilire rapporti tra il pensiero di, di Freud e il pensiero di Marx salvo dei rapporti di filosofia di analogia filosofica materialisti eccetera eccetera ma questo mi è venuto di Freud e l'ho usato per <coughs> dire che qualsiasi realtà della società qualsiasi avvenimento della storia non è puro viene sempre, non è soltanto determinato ma è sempre sur, surdeterminato o sottodeterminato no? Cioè? Eh, cioè vuol dire che eh, non è semplice ma che il plurale è plurale che questo plurale è un plurale in più o in meno della determinazione che tu pensi di pensare che tu credi di pensare che tu credi di, di aver ottenuto nella tua ricerca ci puoi fare un esempio? Sì, per esempio, per esempio per il caso di Stalin sì. eh, è un caso molto eh. sudeterminato. La, la spiegazione che ha dato Khrushchev era insomma che Stalin era un pazzo, no? no era diventato pazzo, è così, è una spiegazione determinata, ma è molto evidente che, che, non è, che non è sufficiente, che non basta questa spiegazione per capire la personalità e il ruolo di Stalin, ci vuole altre determinazioni, surdeterminazioni, e sottodeterminazioni, perché quando tu credi di capire, di pigliare la determinazione, non, non sai dove sei nella realtà, in confronto alla realtà. Potrebbe che tu sia sotto la realtà o sopra la realtà. Invece, devi andare uh, al di là o uh, invece sotto. sotto invece. Ma sopra la realtà che vuol dire? Che sei avanti rispetto alla realtà? La precedi? No, vuol dire che in generale sei in ritardo sulla realtà. Ma può darsi che in certe occasioni, per esempio, diciamo, poeti o musici o eh, filosofi utopisti, eccetera, sono in anticipo sulla realtà. No, sì. Senti... Eh... Per esempio noi, qui, sì. siamo sicuramente in ritardo sulla realtà. Sicuro, perché non la conosciamo. Tentiamo di conoscerla. Amici? Siamo sottodeterminati. Sottodeterminati. Ernest Bloch diceva che il destino degli uomini è quello di essere sempre anacronistici di vivere sempre prima della loro storia o di vivere la loro storia pensandola come dovevano pensarla vent'anni prima o un secolo prima. Sì, che sono sempre in ritardo È giusto, ma lui non era in ritardo parlava degli altri, non di lui. Il tuo metodo di lavoro e di studio, no? Cioè, parlavi del Ma, io, tento, io, tento di, di, di, io tento di fare ciò che mi sembra la cosa più importante di, di tutte le cose, la, di, direi la parola d'ordine numero uno, cambiare di pensiero, cambiare, di, eh, cambiare il modo di pensare e poi in seguito cambiare il modo di agire, vuol dire cambiare il modo di organizzare, di mobilizzare di far capire le cose di far agire la gente di organizzare l'azione sindacale politica eccetera, eccetera questo vuol dire anche cambiare il modo di fare politica che eh, cos'è ecco, la politica politica che sì. cos'è la politica <ride> cioè come la è agire per la libertà e l'uguaglianza che vuol dire saper fare politica per esempio Beh, vuol dire essere cosciente del rapporto reale che esiste tra gli uomini che hanno delle idee sulla politica e gli altri Non so eh, tu una volta hai usato una metafora, quella che dice per eh, saper fare la politica bisogna saper suonare il piano sì, è una parola di Mao che vuol dire? <ride> l'ho spiegato nell'articolo che uscirà nell'unità, non bisogna che lo ripeta oggi Un'altra storia che tu hai raccontato era quella della quercia e dell'acqua. Ah sì, sì, sì. È una storia molto semplice, si passa in Russia, è una storia che eh, mi hanno detto che Lenin raccontava questa storia no? eh. quando, quando era eh, in Svizzera. E la storia si passa in Russia. Ma sì, ci puoi dire prima perché racconti questa storia? cioè Perché Lenin raccontava questa storia? Ah eh. sì, perché? Perché, perché voleva, voleva far capire alla gente che bisognava pensare altrimenti, sì. la storia è questa, cioè, si passa in, nella, in Russia, e nella campagna, una campagna quasi deserta, c'è un piccolo paese e di notte alle 3 di mattina uno che si chiama Ivan viene eh, svegliato, bella, svegliato, viene svegliato da colpi terribili alla porta della sua casa, no? si alza e va, e cosa, cosa, cosa trova? Cosa trova un giovane che si, che si chiama Gregori che, che, che gli dice mi arriva una cosa terribile, orribile, cioè, vieni come, vieni come, il vecchio non vuole venire finalmente ci va e va al prato del, del, del giovane dove c'era al centro del prato un magnifico albero, no? un, uno quercio, no? una quercia, una quercia, una quercia. e siccome c'era di notte e non si vedeva benissimo, allora il giovane dice sai cosa mi hanno fatto, sai cosa mi hanno fatto hanno legato il, la mia quercia a un asino. Allora E lo, lo, lo, dimostra è di fatto c'è un asino legato all'albero e, e, e il vecchio gli dice ma tu Gregorio, ma sei proprio pazzo? Basta cambiare il tuo pensiero? Basta pensare altrimenti? Basta pensare altrimenti. Non dire che hanno legato il mio cuorcio all'asino, ma dire hanno legato l'asino al mio cuorcio. No? Non so, io non ho più domande da farti. Se... Andiamo alla spiaggia? Possiamo andare alla spiaggia? Sì, sì. <ride> C'è una bella giornata. Sì, è una bella giornata. Che? Vedi lì? Lì, cosa? La cupola di San Pietro. Puoi... Vuoi dire il Papa? Il Papa. Perché no? Sei è a trovare disposto? Il non... Trovare il Papa? Sì, se è disposto, possiamo se è andare Se lui è disposto? Sì, sono pronto, anche tu Sì, tu sei disposto? A ogni momento, di giorno, di, giorno, di notte, di inverno, di estate, sono pronto Va bene, andiamo